Allora, riprendiamo il nostro discorso sulle liste che avevamo già iniziato la settimana scorsa. Eh, ne ho approfittato, visto che siamo arrivati a questo punto, tra l'altro non voglio spaventarvi, ma questo è l'inizio dell'ottava settimana, vuol dire che abbiamo già passato sette settimane e siamo a metà del corso, ok? Quindi può essere... È un giro di boa in cui manca metà del tempo l'esame rispetto a quando abbiamo iniziato. Quindi. È vero che manca anche meno tempo a Natale, quindi forse ci spaventa di più la vicinanza del Natale che non dell'esame. No? Eh, visto che siamo a metà del corso, semplicemente ecco, noi abbiamo programmato eh, di finire gli argomenti dell'esame, de, gli argomenti del corso entro il 20 dicembre. Okay, quindi la settimana che ci sarà a gennaio sarà una settimana, settimana dedicata esclusivamente a ripasso, esercizi, esercizi d'esame, eccetera. E come già vi accennavo, nella settimana del 20 dicembre, quei giorni lì, l'esercitazione di laboratorio verrà svolta con lo stesso sistema che useremo all'esame. Quindi quell'esercitazione sarà già, non diciamo della difficoltà d'esame, ma quasi, perché ci mancherà ancora qualche cosina come argomenti, ma le modalità saranno le stesse. Visto che prevedo che alcuni di voi magari in quella settimana non ci possono essere, no? perché magari chi deve tornare nella propria regione non, non riesce a fermarsi fino al 22 a Torino, eh, quella stessa esercitazione si potrà svolgere anche online, visto che il sistema d'esame è comunque un sistema online. Ok? Quindi l'importante per me, io ci tengo, è che voi proviate a fare questa esercitazione con quel sistema in modo da scoprire eventuali problemi. Ovviamente chi la farà nei laboratori userà diciamo gli stessi computer identici, la stessa configurazione che avremo all'esame. Chi invece dovesse collegarsi da casa potrebbe avere problemi aggiuntivi dovuti magari a come ha configurato il proprio computer, la rete, eccetera. Però vabbè, sono problemi che si risolvono. Eh, tra l'altro noi avremo intenzione, questo sistema, diciamo così, di esame, di mantenerlo se non ci se i server diciamo così, reggono, eh, ma di mantenerlo attivo anche per tutta la durata delle, delle vacanze. Quindi potete provare anche poi più con calma, anche in seguito, no? in modo da impratichirvi con il funzionamento del sistema. Ma non è nulla di più che semplicemente una copia di PyCharm che gira dentro una finestra del browser, ecco, tanto per capirci. Ecco, eh, approfittando appunto che cominciamo a avvicinarci a vedere diciamo così, la, la parte discendente che va verso l'esame, eh, ho cominciato a condividervi questo foglio che sarà il foglio che vi diamo, il formulario diciamo, contenente le varie funzioni e metodi che abbiamo usato o che conosceremo durante il corso. Questo, questo materiale lo potete tenere durante l'esame, lo potete usare e consultare. Sia online, nel senso che nel sistema d'esame se ci cliccate sopra ve lo apre sia ve lo potete tranquillamente anche stampare se preferite okay? um, adesso essenzialmente siamo arrivati a questa parte rosa, no, viola, insomma che colore è questo delle liste le parti successive ovviamente non le conosciamo ancora eh, ve lo condivido così potete già usarlo come riferimento durante gli esercizi senza andare avanti e indietro nelle pagine del libro o nelle slide eh, se vi accorgete che c'è qualche errore di stampa, qualche cosa che non, è, non si capisce come è scritto o altro, me lo segnalate, questa è la versione che avevamo usato l'anno scorso, se ci sono da fare delle piccole miglioramenti o aggiunte, li facciamo in tempo per l'esame. No? L'obiettivo è di congelarlo all'inizio di gennaio, in modo che quella sia la versione diciamo, definitiva che potete poi stamparvi e portarvi all'esame. Ecco, io ne approfitto per rivedere insieme le... Eh, Cosa, cosa dice qua sulle liste? No? Che sono le cose che, avremo, che abbiamo, diciamo così, visto insieme la, la settimana scorsa e su cui oggi proveremo a mettere in pratica. Quindi una lista, creare, si può creare una lista elencando i suoi elementi tra parentesi quadre eh, e eventualmente queste parentesi quadre possono essere vuote, cioè creare una lista vuota di zero elementi. La lunghezza di questa lista si può ottenere, torno alla pagina indietro, col metodo LEN. Ecco, la prima, in questo foglio, la prima colonna, si chiama operazioni comuni, e ci sono operazioni che valgono in generale, vabbè, range, input, out, print, e poi ci sono dei blocchi che si chiamano per tutti i contenitori, per tutte le sequenze. Allora, sia le liste che le stringhe sono contenitori e quindi si applica tutto ciò che c'è scritto qua. Infatti noi abbiamo visto che su una lista posso usare il metodo, la funzione len per ottenere la lunghezza, su una stringa anche potevo usare la funzione len per ottenere la lunghezza. Quindi quando parlo di contenitori intendo sia le liste che le stringhe e queste sono anche sequenze, nel senso che sono indicizzabili attraverso un indice numerico. Ciò che è indicizzabile attraverso un indice numerico in Python si chiama sequenza e quindi si applicano anche questi vari metodi, tipicamente estraggo l'iesimo elemento, estraggo una slice, una fetta di elementi, quindi lo slicing che funzionava sulle stringhe funzionerà anche sulle liste, esattamente nello stesso modo perché entrambe sono due varianti di una stessa grossa famiglia che è quella delle sequenze. Ci sono, eh, queste due parti sono separate perché poi Conosceremo dei contenitori che non sono sequenze, cioè in cui gli elementi non sono ordinati con un indice numerico e quindi si applicheranno queste funzioni non quelle sotto. Però queste funzioni qui, contenitore e sequenze, tutte queste immaginatevele no, che si applicano su tutte le stringhe e anche su tutte le liste. Poi c'è scritto in fondo, una piccola leggenda in fondo, che una sequenza può essere una lista, una stringa o una tupla, mentre un contenitore può anche essere insieme a un dizionario, ma ci arriviamo poco per volta. Eh, quindi parlavamo di liste, oltre a creare una lista, interrogare la lunghezza della lista, verificare se un elemento è contenuto in una lista, I, con l'operatore in funzionava sulle stringhe e funziona anche sulle liste, fare la somma degli elementi nel caso in cui il contenitore contenga dei numeri, trovare il valore massimo o minimo degli elementi di una lista nel caso in cui... La lista contenga o tutti i numeri o tutte le stringhe. Questo non l'avevamo visto, clear vuota la lista, elimina tutti gli elementi della lista. Quindi data una lista la trasforma in una lista vuota, modificando la lista stessa. Non crea un'altra lista che sia vuota, ma prende gli elementi di quella lista e li cancella tutti. Ricordiamoci sempre che tutte le domande, ogni volta che vediamo un'operazione un su una lista dobbiamo sempre chiederci sta, sta modificando questa lista o ne sta creando una nuova Vabbè, poi c'è la funzione sorted che mette in ordine gli elementi c'è un metodo count avevamo già visto sulle string che mi restituisce quante volte c'è un elemento, quindi in mi dice se c'è count mi dice quante volte c'è e poi ci sarà l'index che mi dice dov'è. Estraggo un singolo elemento, estraggo una porzione di elementi. Mm? Questi sono i metodi generali che valevano già anche sulle stringhe, in più sulle liste abbiamo visto la creazione di una nuova lista, vabbè, la concatenazione, il confronto di uguaglianza, il metodo pop che cancella un elemento da una lista e di questo metodo ci sono due varianti, con zero argomenti, cancella l'ultimo elemento. Specificando un argomento, questo argomento sarà l'indice dell'elemento dell che voglio uccidere, che voglio togliere. E in più mi dice anche che l'elemento cancellato viene restituito. Quindi io posso, cosa posso fare? Posso, ho una lista, faccio pop, quella lista si accorcerà di un elemento, ma il risultato del pop è l'elemento stesso che ho tolto. Quindi lo posso prendere, usare, stampare, aggiungere un'altra lista. No, ho detto l'elemento viene distrutto, non è vero, viene sganciato dalla lista e mi viene restituito. Se voglio lo posso usare. Se non mi serve, non lo uso semplicemente. Per aggiungere invece elementi ho il metodo insert e il metodo append, la cui differenza, l'abbiamo visto la volta scorsa, append aggiunge sempre in fondo, mentre insert aggiunge a metà della lista o all'inizio della lista, più in generale nella posizione indicata da i. I metodi di ricerca sono count, che mi dice quante volte è presente un elemento, index che mi dice la prima posizione in cui un certo elemento è stato trovato. Oppure io la index la posso costringere a cercare un elemento solo all'interno di un certo range di indici da i a j, quindi non cercarmi questo valore ovunque nella lista, ma solamente nella seconda metà, diciamo fornendo chiaramente l'inizio e la fine del range come, come parametri aggiuntivi. Remove, non so perché l'ho scritto qui, perché forse era meglio scriverlo vicino a pop, eh, cancella un elemento, anche qua dalla lista, con una differenza drastica. Pop cancella un elemento di cui conosco la posizione, l'indice i. Remove cancella un elemento di cui conosco il valore, il valore X. Cioè cosa fa remove? Cerca se c'è il valore X dentro la lista, se c'è lo cancella. Mentre Pop non cerca nulla, gli dici cancellami il quinto elemento, qualunque cosa ci sia, lui la cancella. Quindi l'argomento di pop è un indice, la posizione, l'argomento di remove è un valore, cioè un elemento che potrebbe essere contenuto nella lista. Anzi, che deve essere contenuto nella lista perché se provo a fare il remove di qualcosa che non c'è, il programma si blocca con un errore. Value error, mi hai passato un valore che non conosco, che non trovo. C'è il metodo extend che concatena una lista a un'altra lista. E di nuovo bisogna fare attenzione, l'abbiamo già assicciato la volta scorsa, alla differenza tra extend e append, anche se fanno rima append aggiunge un elemento a una lista e quindi se x è un elemento la lista avrà un elemento in più, eh, extend invece aggiunge un'altra lista che ho chiamato L1 a una lista data, quindi l'argomento di extend deve essere una lista, non, deve essere un non può essere un singolo elemento. Avevamo non avevamo visto ma lo vediamo adesso il metodo reverse, che rovescia l'ordine degli elementi in una lista, modificando la lista stessa. Okay? Quindi una lista contiene elementi 1, 7, 8, eh, l.reversa sarà 8, 7, 1. Indipendentemente, non mette in ordine nulla, semplicemente li inverte rispetto al, al mod, alla posizione in cui si trovavano. Poi abbiamo visto che per creare una coppia di una lista esistente usavamo il metodo list di una certa variabile per ottenere in una nuova variabile una coppia nuova della, identica alla lista di partenza. E Normalmente si usa questo, esiste anche un metodo copy che fa la stessa cosa. E poi il metodo sort lo mette in ordine alfabetico. Enumerate l'abbiamo visto quando parliamo dei cicli for dove ehm, si poteva ciclare o sull'indice, ricordate che avevamo scritto for in range di length di lista, quindi creavo una variabile di controllo intera che ciclasse sui valori numerici degli indici delle posizioni di una lista, oppure ciclavamo direttamente sugli elementi for valore in lista con il numerate riusciamo a fare entrambe le cose contemporaneamente, riusciamo a fare un ciclo che mi dia ad ogni interazione sia l'indice che il valore, se mi serve. Questo era quello che abbiamo visto insieme no, no, nell'ultima lezione, l'abbiamo riassunto qua, ce lo ritroviamo nel foglio. Ciò che non avevamo visto ancora, che in realtà già conosciamo, è eh, lo slicing di una lista, cioè un operatore di porzione con i due punti, in realtà conosciamo già quasi tutto di questo operatore, perché l'abbiamo già usato più volte con le stringhe, per estrarre una porzione di una stringa. Allora, applicato a una lista, come funziona lo slicing? Beh, eh, anche lui ovviamente estrae, qui c'è uno slice 6-9, quindi estrae 6 elementi, eh, scusate, 3 elementi, 9-6 fa 3, e in particolare quello di indice 6-7-8, perché ovviamente l'indice di arrivo è sempre escluso. L'operatore di slicing crea sempre una nuova lista. Non va mai a no? modificare. Visto che estrae una piccola sottolista, quella originale la lascia immutata. E fin qua già lo conoscevamo, anche se l'avevamo usato con le stringhe. E anche le varie scorciatoie del tipo sottinteso il primo elemento, sottinteso l'ultimo, sottintesi entrambi, eccetera, eh, continuano a funzionare. Tra l'altro questa variante in cui sono sottintesi entrambi il primo e l'ultimo argomento che sulla lista non l'abbiamo mai usato perché non serviva a nulla qui in realtà ha una sua utilità perché crea una nuova lista con dentro tutti gli elementi dal primo all'ultimo della lista di partenza quindi se vogliamo è un terzo modo di fare una copia nuova di una lista esistente forse sintaticamente un, cioè un po' curioso ma scrivere questo, scrivere list di una lista o scrivere lista.copy hanno lo stesso risultato. La variante che invece con le liste non potevamo fare è che con, scusate, con le stringhe non potevamo fare con le liste si può modificare una porzione, uno slice. Possiamo avere uno slice anche a sinistra del segno uguale. Quindi vuol dire che, eh, ovviamente a destra del segno uguale dovrò avere una lista. Quindi vuol dire che io prendo la mia lista temperature e ne modifico i valori contenuti nelle posizioni 6, 7, 8, rimpiazzandoli con 45, 44, 40. Quindi in un'unica istruzione... Vado a modificare, fatemi tornare indietro dove era definita la temperatura 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, sono questi tre numeri qua, quelli di indice 6, 7, 8, il 39, il 36 e il 30. Okay? Verranno modificati da questa istruzione con 45 al posto del 39, 44 al posto del 36 e 40 al posto del 30 gli altri elementi non vengono modificati e la lista rimane lei, non, va, non ne viene creata una nuova. Quindi è un'estensione, se vogliamo, dell'operazione di assegnazione. Quando faccio lista di 3 uguale 0, sto mettendo uno 0 nella posizione 4. Ecco, io posso in un'unica istruzione mettere un certo insieme di valori in una serie consecutiva di posizioni, cioè specificando una slice della lista destinazione, e una lista che contente i valori che mi servono. Questo ovviamente sulle stringhe non lo potevamo fare perché una stringa non si può modificare. Con le liste sì. E allora la domanda, qui, qua l'ho fatta facile perché avevo identificato una slice, una fetta di tre elementi e l'ho sostituita con una lista di tre elementi. Quindi quei tre lì verranno sostituiti, i tre elementi della slice sono sostituiti dai tre nuovi valori. Ma cosa capita se io avessi una lista qui che fosse più lunga oppure più corta della porzione che ho indicato? Eh, in questo Python è furbo, nel senso che se io do una lista più lunga, lui Fa spazio, allarga la lista, quindi ovviamente se io avessi una lista di sei elementi, i primi tre vengono messi in queste tre posizioni, poi crea tre posizioni nuove spostando a destra gli altri elementi e aggiunge quei tre. Viceversa, se questa lista fosse più corta, accorcia la lista. Definitiva. Quindi se io in una posizione da tre metto un elemento solo, eh, la lista finale si accorcerà di due posizioni perché... Non sono riuscito a rimpiazzare, non ho voluto non rimpiazzare tutte le tre posizioni. Qui ci sono alcuni esempi. Temperatura da 6 a 10 uguale a 3,2. Dunque, cosa stiamo facendo qui? Allora, la porzione da 6 a 10 è una porzione lunga 4 elementi. 10 6 fa 4. 4 elementi nelle posizioni 6, 7, 8, 9. Che viene rimpiazzata da una lista di due soli elementi. Quindi il 3 andrà a finire nella posizione 6, il 2 andrà a finire nella posizione 7, la vecchia posizione 7 e 8 vengono cancellate e ciò che stava dalla posizione, no, le vecchie posizioni 8 e 9 vengono cancellate, quindi nella posizione 6 va il 3, nella posizione 7 va il 2, le vecchie posizioni 8 e 9 vengono cancellate, e ciò che stava dalla posizione 10 in avanti viene riportato indietro dalla posizione 8 in avanti, viene riportato indietro di due posti, e la lista si accorce di due posizioni, perché ho sostituito una porzione da 4 con una lista da 2. Qui c'è l'operazione inversa, in cui prendo una lista di due posizioni, la posizione 6 e 7, e la rimpiazzo con una lista di 5 elementi, quindi in questo caso la lista si allunga di tre elementi, i primi due e tre vanno a sostituire ciò che c'era prima nella posizione 6 e nella posizione 7, gli altri tre vengono inseriti tra la vecchia posizione 7 e la vecchia posizione 8 e la vecchia posizione 8 diventerà 9, 10, 11. E come casi particolari c'è anche la possibilità di cancellare degli elementi dentro una lista definisco una porzione di lista di due elementi e dico vabbè al posto di questi due metterci la lista vuota. Quindi semplicemente ho cancellato, è come aver fatto due pop dell'elemento 6 e dell'elemento 7. Allora, poi ci sono le cose del genere per chi piace fare parentesi quadre vuote, che è quello di dire io prendo una porzione di tutta la lista intera e la sostituisco con una lista vuota, cioè svuoto cancello la lista ma c'è un metodo clear che è più chiaro per fare la stessa operazione. Queste sono, e poi qui ci sono un po' di tabelle che lo riassumono, ma noi, come vi ho detto, abbiamo cercato di riassumere queste stesse cose nei, mm, nel foglio che, che vi abbiamo dato. Riassumono essenzialmente quelle che sono le funzioni e i metodi che lavorano sulle liste. Adesso, va bene, quello che ci serve è però è imparare a lavorarci con queste liste. Quindi anche qua facciamo un po' di come avevamo già fatto sulle stringhe, facciamo un po' di ginnastica, okay? ehm, Prendiamo un po' di esercizi, un po' di esempietti semplici per sviluppare alcune funzioni di base. Ad esempio la prima funzione che, che, do, che dovremmo sempre fare è creare una lista di cui conosciamo, diciamo così, la regola per comporla, no? La regola per comporla può essere o una regola in questo caso aritmetica oppure la regola può essere leggi dall'utente. Allora quando noi abbiamo visto gli esempi precedenti in cui creavo una lista scrivendo temperatura uguale, aperta quadra e scrivevo i valori, è una situazione non tanto realistica perché quasi mai conosco già quali sono i valori di una lista all'inizio. O me li devo calcolare o li devo acquisire dall'utente e quando li devo acquisire o calcolare li calcolo uno per volta quindi nella maggior parte dei casi prendiamo un file esercizi liste per non creare 100 file piccoli eh, immaginiamo che qualcuno mi chieda di riempire una lista di creare una lista che contenga i eh, quadrati dei numeri interi da 0 a n mm? ok allora Significa che prima di tutto devo acquisire il valore di n, int input n e poi dovrò costruire una lista con i quadrati dei numeri e inizialmente questa lista la creerò vuota per poi aggiungerci uno per volta i vari quadrati man mano che li calcolo. Non posso scrivere 1, 2, 3, scusate, 1, 4, 9, perché poi quando mi fermo? E poi lo faccio a mano, non lo sto facendo fare al computer. Allora partiamo da una lista vuota, calcoliamo i quadrati dei valori interi da 0 a n, questo lo sappiamo fare, perché basta prendere un ciclo in cui prendiamo un indice i. e lo facciamo variare in un range di valori interi tra 0 e n, quindi devo creare un range che vada vale come valore iniziale 0, valore finale n più 1. Il mio esempio arrivava fino a n quadro. Se arrivo fino a n quadro, n è l'ultimo valore, e quindi il range, devo indicare il valore terminale del range, che è sempre il primo valore escluso. Quindi ricordiamoci di mettere n più 1, altrimenti il mio range si fermerà a n meno 1. Io questi qua li so calcolare, se io faccio i per i, li calcolo, li stampo, m uguale 5 mi stampa i quadrati dallo 0 al 5. Ma io adesso non li voglio stampare, li voglio memorizzare da tutti in una lista man mano che li calcolo. Allora, anziché stamparli, semplicemente userò append. del valore che voglio appendere, appende con la d, del valore che voglio appendere, quindi se faccio run adesso, metto 5, lui non mi stampa nulla ovviamente ma posso stampare il valore della lista, fatemela stampare dentro il ciclo, così la vediamo costruirsi, se la stampo dentro il ciclo vedo che questa lista inizialmente era vuota, poi comincerà ad avere il quadrato di 0, poi aggiungo anche il quadrato di 1, poi aggiungo anche il quadrato di 2, poi anche il quadrato di 3 e così via. Quindi normalmente per co costruire i valori di una lista io eh, parto da una lista vuota e poi ci aggiungo gli elementi dentro. Ecco, a differenza di altri linguaggi di programmazione non mi serve all'inizio dire già quanti elementi dovrà contenere la lista. In altri linguaggi dimensiono prima la lista e poi la riempio. Invece qua non la dimensiono, non do una dimensione finale. Man mano che mi serve aggiungo. Aggiungo eh, ogni elemento nella sua posizione. Potrei essere tentato di scrivere questo. che è la stessa cosa. Cioè il quadrato di 0, in questo esercizio qua, dove va finire? Va nella posizione 0. Il quadrato di 1 va nella posizione 1, il quadrato di 3 va nella posizione 0, 1, 2, 3 e così via. Quindi anziché usare questo append strano potrei dire calcola il quadrato di I e mettilo nella posizione I della lista. Quindi questo dovrebbe fare la stessa cosa se funzionasse, ma non funziona. Perché non funziona? Perché quando arrivo qui la posizione I nella lista non c'è ancora, non esiste ancora. Ok? Perché la prima volta, quando i vale 0, la lista contiene 0 elementi. Quali sono gli indici validi di una lista vuota? Nessuno. E quindi anche quadrati di 0 indica un elemento in posizione 0, ma l'indice 0 non è ancora valido. Non è valido. Quando la lista contiene 3 elementi, 0, 1, 2, io cerco di aggiungere un quarto elemento indicizzando quadrati di 3, e la casella 3 non c'è ancora. Qui non posso mettere. Quindi l'operatore di assegnazione non crea mai una nuova casella, semplicemente modifica il valore di una casella esistente. Questo vale sia quando segno su una casella singola sia quando segno su una porzione. Devo sempre identificare qualcosa che esiste dentro cui metterci dei numeri. Uno potrebbe dire ma noi non lo facciamo, lo facciamo con append, ma se ci servisse... Quello che noi potremmo fare è inizializzare una lista con n valori, anzi n più 1, anziché partire da una lista vuota. Non mettiamo 0 che non mi piace, mettiamo meno, meno 99, così si vede. Cosa ho fatto qua? Meno 99 è una lista che contiene un elemento solo, un valore sentinella, no? un valore che non è valido. Lo riconosco facilmente. Questa è una lista di un elemento. Moltiplico una lista per l'intero, ottengo la replicazione della lista per n più 1 volte. Allora, cosa faccio? Sto predisponendo n più 1 caselle che a questo punto esisteranno, nelle quali andrò uno per volta a mettere i vari valori. Se faccio run, questo dovrebbe funzionare. la prima volta ha messo 0 nella prima casella e il resto della lista si vede che è ancora pieno di valori sentinella. Ma ho creato già subito lo spazio per tutti gli elementi che mi serviranno. In Python questo non è di solito un modo di procedere. Si può, ma è abbastanza innaturale. Eh? Creare dei posti in cui ci metto un valore finto, Mm? magari ci metto non proprio meno 99 ma per, per far vedere che è più finto ancora ricordate abbiamo conosciuto il volo che, di, che diceva nessun valore allora crea una lista piena di niente però capite che anche dal punto di vista filosofico è un po' una forzatura no? quindi questi meccanismi a volte serve creare prima una lista perché magari non devo riempirla in ordine, magari mi arriva prima il quinto elemento e poi il terzo e allora devo poter mettere il quinto ma non ho ancora il primo, il secondo, il terzo il quarto, e allora dove lo metto? Allora in questo caso magari mi servono trucchi di questo genere, comincio a fare spazio e metto gli elementi man mano che arrivano è buono saperli questi, no? queste alternative altrimenti il modo normale è chiaramente, è quello di usare l'append che è il pattern di programmazione più naturale okay? nella creazione di una lista vabbè, adesso noi non vogliamo nel nostro programma stampare la lista ogni volta che arriva un elemento la stampiamo solamente alla fine quindi ciò che faccio è tolgo il rientro sotto questa print e stampo solo il valore finale stampo il valore finale ma non mi piace stampato così no? che ha le parentesi quadre mi piacerebbe stamparle, stampare solamente i numeri separati da virgola allora, già la print di per sé riceve tranquillamente una, una lista e se cerco di stampare una lista me la stampa, mi stampa tutti i singoli elementi con la sua sintassi, parentesi quadri e virgole no? già altri linguaggi non lo fanno quindi è già comodo però non è nel formato che mi piace immaginiamo di volerlo stampare ad esempio senza quante parentesi quadre ma separati da virgola sulla stessa riga. Allora, come possiamo fare a stampare questa lista in un modo più esteticamente gradevole? Beh, visto che non mi va bene il modo in cui la print decide di stampare la lista in un'unica istruzione sola, me la stampo io un po' per volta. Faccio un ciclo in cui stamperò un elemento per volta e ci metto la virgola sotto. Quindi farò for valore in quadrati, stamperò il singolo valore seguito da una virgola, da uno spazio e gli dico di non andare a capo e andrò a capo una volta sola dopo che ho finito di stampare. Quindi ciclo sui valori della lista e per ciascun valore che faccio lo stampo. Lo stampo circondato dal, dai separatori che voglio mettere, la virgola e lo spazio. E così non mi mette quelle bruttissime parentesi quadre. Giusto? Giusto? Non mi mette le... le, le, le questa è la, la print vecchia, no? Questo è l'output che ottengo a questo mio cicletto for qua, in cui ho stampato un valore per volta. Che va bene, ma... c'è un pezzo di troppo. C'è la virgola anche dopo l'ultimo elemento. Giusto? Quindi questa virgola non la vorrei. Come facciamo a non stampare questa virgola? Eh, non la stampo all'ultimo valore, ma come faccio a sapere qual è l'ultimo valore? Eh, eh, perché è facile da dire if non è l'ultimo valore, Stampa questo, altrimenti, altrimenti è l'ultimo, stampalo senza la virgola. Senza la virgola, senza lo spazio, è però così. Cosa ci metto? Come? così dell'ultimo elemento l'ultimo elemento di una lista può essere scritto così meno 1 oppure abbreviazione, si usano gli indici negativi gli indici negativi partono dal fondo quindi si usa per indicare l'ultimo elemento indicare l'indice meno 1 allora questo sembra fare qualcosa di meglio chi mi sa dire qual è la condizione per cui questo funziona? lasciamo perdere questo programma voi vedete solo questo frammento di codice qual è la proprietà che deve avere la lista quadrati affinché questo programma sia corretto? non deve contenere duplicati non deve contenere valori doppi, okay? questo test qua è un test fragile, nel nostro caso funziona perché l'unica volta in cui trovo l'ultimo elemento è proprio nell'ultima posizione, ma se un elemento ci fosse in più di una posizione lui mi ometterebbe la virgola tutte le volte che trova quell'elemento lì che guarda caso è anche uguale in valore all'ultimo. Allora come fare a farlo un pochino più robusto? Perché poi rischiamo questo codice qua di usarlo in un caso in cui invece non, non si può usare. Qui per costruzione sono tutti diversi i valori, quindi va bene. Ma se volessimo rimuovere questo vincolo in più, come facciamo a scrivere in un modo diverso questa condizione? È l'ultimo elemento. Come faccio a sapere se sto per stampare l'ultimo elemento? Devo avere l'indice. Non c'è soluzione. O li conto man mano che li stampo, va tanto vale a questo punto avere l'indice. d'accordo? Allora io ciclo non sui valori, ma su valore e indice, usando i numerate, che mi dà sia l'indice che il valore ad ogni iterazione e a questo punto questo test diventa facilissimo. i diverso da len di quadrati meno 1. E il test lo faccio sull'indice, quindi non mi interessa quali siano i valori contenuti, ma il fatto che tu sei nell'ultima posizione fa sì che io ti stampi in modo diverso. E qui a questo punto potrei anche con questo trucco qua controllare il primo. Se i è uguale a zero, allora il primo elemento magari no, lo tratto in un modo particolare, l'ultimo elemento lo tratto in modo particolare, quelli di mezzo invece li stampo in modo diverso. Quindi facciamo sempre attenzione, cerchiamo sempre di concentrarci se una certa decisione, una certa scelta, una certa operazione va fatta sull'indice 0, 1, 2, 3, 4, oppure sul valore che ci sta dentro. Sui valori non possiamo normalmente mai fare l'ipotesi che siano univoci. Tra l'altro questo stesso programma io lo scriverei in un modo diverso, questo stesso frammento di codice lo scriverei in un modo più breve, dicendo, eh, abbiamo fatto la, prima era così, no? Prima che lo complicassimo un pochino. E mi stampava anche l'ultimo che non volevo. E allora stampameli tutti tranne l'ultimo. Questa è la lista dei quadrati. Creo uno slice che va da 0, sottinteso, all'ultimo elemento, meno 1, escluso. Quindi il mio ciclo non va più a iterare sull'intera lista e poi mi devo fare i problemi in questa lista, ma tu sei il primo elemento o sei l'ultimo? No, l'ultimo semplicemente lo lascio da parte e lo stampo a parte sotto. E non metto neanche più end uguale a virgolette, così in un botto solo stampo l'ultimo elemento e vado a capo. Quindi il pensiero è o itero sull'intera lista e pro dei casi particolari nell'iterazione, oppure itero su una porzione di lista in cui sono sicuro di non avere casi particolari ovviamente gli elementi che ho lasciato fuori da questa porzione vanno gestiti a parte. Quindi o il primo o l'ultimo lo farò prima del foro oppure dopo il for. C'è ancora un piccolo dettaglio che questo stampa il valore sbagliato. Vedete che qua c'è 1616 e non 1625. Cosa ho sbagliato? Eh, ho usato la variabile di controllo del ciclo V fuori dal ciclo stesso. Già puzza. Se quella variabile la creo per gestire il ciclo, poi dopo che il ciclo è finito la vai a usare. E quella cos'ha? Ha mantenuto il valore che aveva nella sua ultima iterazione che ha fatto, cioè 16. E poi chi è che gli ha detto di andare a prendere il valore successivo? Nessuno. la okay, variabile di controllo di un ciclo, eh, quando esco dal ciclo, mantiene il valore che aveva nella sua ultima iterazione. Nel caso di un range o di, una, di un contenitore, eh, l'ultimo valore del contenitore, nel caso invece di un ciclo while fatto incrementando il contatore, sarà il valore che ha reso falsa la condizione del while. Quello è il valore che mi trovo dopo il ciclo. Quindi l'ultimo elemento non lo posso chiamare v, dovrò pescarlo vabbè, quadrati di meno uno, eh. non è che vado lontano. Però a volte sembra quasi, dice, ma sulla riga sopra ho stampato V, andava tanto bene, la riga sotto perché non va bene V? È perché V è una variabile che immaginiamocela nascere, morire e vivere dentro il ciclo for. No, I matematici la chiamerebbero una variabile muta, che ha senso solamente dentro quell'espressione. E adesso forse funziona. Hm? Sono, come sempre dicevo, ginnastica, no? operazioni molto semplici, ma che ci servono per un po' ragionarci, usarle un po' come rompicapi. Dimmi. Il print alla riga 14 mi serve perché se lo cancello, dopo che ha stampato questa prima riga, il cursore di stampa rimane bloccato dopo il 5, non va a capo. E quindi le print successive rimangono appiccicate. Ok? Questo print qua, la riga 4. Io ho stampato dei numeri senza mai andare a capo. Questo n uguale a virgolette fa sì che non venga mai aggiunto il barra n e il carattere di a capo. Quindi vuol dire che eh, dopo il 25 qua sono rimasto qui e qualunque cosa io stampi dopo la stamperà attaccata sulla stessa linea. Eh? Se il programma fosse finito qui? Ma è sempre bene una riga terminarla, no? perché altrimenti anche questo, questo qui verrebbe stampato attaccato, questo messaggio finale. Io devo stampare una riga contenente i numeri. Okay, la riga contenente i numeri è fatta dai numeri e poi il terminatore di riga. Quindi però è solo esclusivamente per andare a capo dove ci serve. Allora, questo è un modo per, in questo caso, appunto, stampiamo i contenuti di una stringa separati in un certo modo. Noi potremmo voler ristampare, ma potremmo anche voler, ad esempio, costruire una stringa che contiene questa cosa qua. Per poterla magari stampare in un altro momento, o passare una funzione che poi me la stamperà in un certo posto. O me la salva in un'altra lista, va a sapere. Quindi immaginiamo, cambiamo un po' l'obiettivo. L'obiettivo non è più stampare questa cosa con le virgole, con gli spazi fatta bene, ma costruire una stringa che abbia questo contenuto. Perché a volte i valori li calcoliamo ma non li vogliamo stampare subito, li vogliamo mettere da parte per usarli dopo. Allora in questo caso cosa posso fare? Vabbè, uso lo stesso meccanismo però anziché fare delle print, aggiungerò in coda una stringa. Un po' come facevamo già, quindi prenderò una stringa stampa uguale stringa vuota e ci metterò dentro for, v, in. Usiamo l'ultimo metodo, che forse è quello più breve. E cosa farò? S stampa uguale, stampa, più questa stringhetta qua. E poi alla fine, stampa, uguale, stampa, più il valore di dell'ultimo elemento, che l'avevo già sopra, quindi lo posso mettere. Vediamo che la stiamo stampando diversamente sotto. Cioè cosa fatto? Semplicemente se non guardo la riga 24 che fa effettivamente la stampa, tutto il resto il programma sta elaborando le sue variabili e semplicemente costruendo una stringa la cui rappresentazione è ciò che avrei stampato, per carità. Però anche qua costruire una stringa significa costruirla un pezzo per volta, una variabile per volta. Con un'attenzione in più. Perché io, ad esempio, qua alla riga 18, ho fatto tutto un giro, ho creato una stringa formattata che contiene un numero. Vabbè, però, scusami, la print non è scema, me lo stampa già da sola lei è il numero. Giusto? Non siamo mai posti problemi quando dovevamo stampare un numero, infatti questo 25 viene benissimo. Attenzione che non potrei fare la stessa cosa sotto. Se io togliessi questo, avrei un problema perché starei cercando di concatenare a una stringa un intero. Quindi mi aspetto un bel errore qua. Infatti, può solo concatenare stringhe a stringhe, non interi. E quindi in questo caso, l'abbiamo già fatto quando giocavamo con le stringhe, ma vale la pena ricordarlo, potrei magari fare, usare la funzione str per convertire in stringa quell'intero lì, così lo posso concatenare. Tanti piccoli pezzettini che ci giochiamo in modo diverso. Con la f string, con l'str è uguale, alla fine prendo un numero e lo converto in stringa. Se devo solamente convertirlo, beh, il str forse è anche più leggibile. Se invece devo anche formattarlo, come vedete qua, ho preso il numero, ma ci ho anche messo la virgola, ci ho anche messo lo spazio, allora probabilmente la fString è, è più compatta. Però sono tutti metodi equivalenti. Talmente equivalenti che esiste anche già un metodo in Python per fare questa operazione di costruire una stringa a partire da una lista, mettendo insieme i vari elementi in ordine, separandoli con un certo separatore. Questo è un metodo che si chiama join. E funziona così. Definisco, cosa abbiamo fatto qua? Noi abbiamo, avevamo una lista e un separatore, il separatore era la virgola. Abbiamo fatto questo ciclo per inserire questo separatore tra coppie di elementi adiacenti della lista, tranne il primo e l'ultimo. No? Ecco, la stessa cosa la posso fare usando il metodo join, indicando il separatore, punto join, la lista. Questo quando ve lo vediamo scritto così è un po' strano, perché normalmente siamo abituati a chiamare un metodo punto, no? su una variabile lista.sort in realtà non è che deve essere proprio una variabile in questo caso è una stringa costante è sempre una stringa e quindi avrà tutti i metodi delle stringhe compreso il metodo join che riceve come argomento una lista e crea una stringa Esattamente come abbiamo fatto noi prima, in cui i vari elementi della lista sono separati da questo separatore. Quindi se io provassi a stampare adesso questo, magari al posto degli asterischi ci mettiamo dei punti esclamativi così lo riconosciamo, che l'abbiamo fatto nel, nel blocco successivo. Eh, sì, bravo. Ecco, ho sbagliato. Ah, certo. Ok, la funzione join che è indicata qui, mi ero dimenticato un dettaglio. Vedi che bisogna leggere bene. Eh, ritorna una stringa che è la concatenazione delle stringhe nell'argomento, nell'oggetto iterabile. Quindi, per funzionare, è necessario che prima la lista contenga stringhe e non contenga numeri. Ok? Quindi il motivo per cui ho dato errore è che lui si aspettava che questa lista quadrati contenesse fosse una lista di stringhe e non una lista di numeri. Io ho una lista di numeri, lui vuole una lista di stringhe, gli do una lista di stringhe. Come faccio a costruire una lista di stringhe a partire da una lista di numeri? chiamo str su ciascun singolo elemento quindi posso creare una lista quadrati s che sarà il contenuto di quadrati ma come stringa valori di stringa in cui semplicemente per ogni elemento v in quadrati quadrati, quadrati quelle che contiene i numeri, aggiungerò a quadrati s, punto strdv. Allora facciamo funzionare poi la commentiamo. quadrati s ok questa qui allora cosa ho fatto? Vabbè, mi piaceva questo metodo join perché mi evitava tutto il lavoro di prima quindi con join prendo una stringa da usare come separatore e una lista con i valori da stampare bene a spese mie mi sono accorto che questa lista con i valori da stampare vuole assolutamente avere delle stringhe, una lista di stringhe e non una lista di interi, allora per potergli dare una lista di stringhe ho dovuto costruire una lista di stringhe con un certo contenuto. Ecco qua, allora costruire una lista con un certo contenuto, tank mi scatta subito questo meccanismo, parto da una lista vuota e si aggiungo uno dopo l'altro gli elementi che mi servono. Questo meccanismo qui è lo stesso che abbiamo adottato qua. Mi serve una lista che contenga puntini puntini, parto da una lista vuota e un ciclo che aggiunge via via gli elementi che mi servono. In questo caso erano i quadrati dei numeri interi, in questo caso sotto erano le stringhe di valori che avevo già. Quindi in certo senso quando io devo ho una lista che contiene dei valori, devo costruire un'altra stringa che contiene un'elaborazione su questi valori, quasi sempre dovrò scrivere tre righe di questo genere. Parto una stringa vuota, per ogni elemento da elaborare aggiungo il valore calcolato. Non ve lo dico oggi, ma ci sarà poi una scorciatoia per scrivere queste cose, visto che è talmente frequente dover costruire una lista partendo da un'altra, ci sarà una scorciatore sintattica ma prima abituiamoci a che cosa fa poi la scorciatoia la impariamo dopo significa solo scrivere 10 caratteri in meno ecco. basta mettere sottinteso append. e con questo quindi possiamo usare questa funzione join che mi crea una stringa partendo da una lista inserendo un, separa oh, un separatore oh, io il separatore adesso ho messo virgola spazio, ma avrei potuto mettere quello che volevo, avrei eh? potuto mettere due trattini o tre trattini per vedere che la lunghezza può essere qualunque e lui me li separa con ciò che dico io, è una stringa, per assurdo se volessi potrei anche non mettere nulla e i numeri mi vengono fuori tutti belli appiccicati, ma magari mi serve in alcuni casi. Cosa fa Join? Non fa altro che prendere le varie stringhe della lista e mettere una dopo l'altra e tra ogni coppia di liste, tranne l'ultima, ci, ci aggiunge la stringhetta che gli ho passato come param che sulla quale è stato chiamato il metodo. Prego. Non ho capito, scusami, se facessi la lunghezza? Questa length di stampa, quindi quanta è lunga tu dici, se la a controllare, a confrontare con la lunghezza ad esempio dei quadrati, non c'entrano nulla uno con l'altro chiaramente. Perché stampa è questa stringa qui che ha 18 caratteri. 0, spazio, 1, spazio, 4, 1, 6, eccetera, eccetera. Questi 18 caratteri rappresentano 6 numeri, che sono i numeri che sono nella lista quadrata. Qui da un lato abbiamo proprio i valori, dall'altro c'è la stringa. Si passa spesso dalla lista a stringhe o da stringhe a lista, adesso vi faccio vedere il passaggio inverso dopo che rispondo a lui, dimmi. Sì? Prima del sì, la funzione join prima del punto ci devi mettere una qualunque stringa. Quindi questa stringa potrebbe essere, che ne so, separatore uguale eh, dollaro. E allora qui scrivi separatore punto join e ti viene fuori con i dollari in mezzo. Poi che questa sia, vedi, qua, che questa sia una variabile, sia, scusate qua, che sia una variabile che sia un'espressione, che usa STR di qualche cos'altro, che usa una concatenazione, che... a piacere. Mm? Cioè, non so, uno vuole. Prima ho fatto tre trattini, ma i tre trattini li potevo anche fare con un trattino moltiplicato tre. Ho messo queste parentesi tonde perché io voglio prima fare la moltiplicazione delle stringhe, poi qua la stringa risultata, risultante chiamo il join su questa, no? e quindi mi fa i trattini come prima. È chiaro che questa cosa qua è, siamo, abbiamo una scala discendente in cose sempre meno leggibili, sempre più contorte, quindi è sempre meglio non andare a, a complicare, solo perché si può fare, no? è meglio lasciarlo il più possibile chiaro, e tipicamente creare delle variabili, se hai un'espressione più complicata, crei una variabile intermedia in cui cose, calcolo le espressioni, quella è separatore e poi dopo lo uso. No? Sempre per, per fare un favore a noi stessi. Ok. E eh, se invece mi dessero il problema inverso? Cambiamo il problema. Eh, L'utente inserisce dei numeri, ma li inserisce tutti su una riga separati da virgole, quindi l'utente inserisce una serie di numeri separati da virgole, quindi l'utente, adesso il mio esercizio, vabbè mettiamo sempre il nostro 5, la serie di numeri, se io voglio fare qualcosa con 4, 7, 12 e di nuovo 4, invio. Perché finora siamo abituati che quando devo acquisire una serie di numeri dell'utente li devo chiedere uno per uno dentro un ciclo. Che sarà un ciclo for se so già quanti numeri mi servono, sarà un ciclo while se invece lo scopro strada facendo. Ok, se noi avessimo questa, come facciamo a mettere questi valori dentro una lista? Allora, vediamo prima il caso semplice, il caso in cui l'utente inserisce un numero per volta. Poi lo facciamo dopo questo. Quindi l'utente inserisce un numero per volta, terminando con una stringa vuota. Va bene, allora il mio, io cosa faccio? Devo creare una lista con dei valori inseriti dall'utente. La parola creare una lista mi fa subito scattare questo. in automatico creare una lista mi viene in mente creare una lista di numeri allora la inserisco a zero poi avrò un ciclo in cui la riempio ogni volta ci aggiungo un elemento nuovo questi numeri che ora sono questi valori che ora sono sono numeri inseriti dall'utente numeri inseriti dall'utente quindi l'utente inserirà un numero per volta e quindi l'append lo devo fare di n. Così facendo dentro questa lista andranno a finire i valori che inserisce l'utente. E poi ho la condizione di terminazione terminando con l'inserimento di una stringa vuota. Allora abbiamo già capito che quando io devo verificare condizioni di questo genere devo separare l'operazione di input che mi dà una stringa dall'operazione di int che mi dà il valore. Quindi avrò una stringa inserita dall'utente, che la metto in una variabile che chiamiamo s, e poi faccio l'int di s. E devo ciclare fin tanto che s è diverso dalla stringa vuota. Però visto che la, la, la s la leggo qui e la condizione ce l'ho sopra, dovrò spostare questa input fuori dal ciclo in modo di aver letto almeno una volta prima di entrare nel while. E va bene. E se ce l'ho fuori dal ciclo, visto che mi serve ad ogni giro, dovrò metterla anche come ultima istruzione del ciclo precedente. So cosa che abbiamo già fatto. E a questo punto la condizione per cui devo ciclare è che S sia diverso dalla stringa vuota. Allora, di questo di nuovo c'è solo questa istruzione qui, C'è la 38 e la 42, che sono la materializzazione del concetto di creo una lista nuova. Parto da vuoto, e ci aggiungo uno dopo l'altro gli elementi. Tutto ciò che sta intorno è il modo per trovarli questi elementi. Prima erano i quadrati dei numeri, adesso devo inserire inserir l'utente. E eh, vabbè. Alla fine di tutto questo potrò stampare questi numeri forma di interi dopo che sono uscito dal ciclo while quindi vediamo un po' numero 3, numero 4 numero 88, invio mi ha creato una lista che contiene 3, 4, 88 questo è praticamente facile standard, leggo una volta come abbiamo sempre fatto, leggo un dato per volta invio. È un po' scomodo se devo inserire molti dati, no? sarebbe più comodo, come avevamo ipotizzato di fare qui, inserire direttamente una serie di numeri. L'utente inserisce i numeri tutti insieme, separandoli, eh, separandoli con virgole. e quindi arriviamo a questa input qua di prima l'input è facile legge poi esce fuori una stringa serie e devo convertire questa stringa in una lista di interi che vadano a prendere i singoli pezzettini cioè noi abbiamo una cosa così qua eh, 3. 4,88. Se l'utente non ha scritto cose strane avrò in mano qua una stringa fatta così. E voglio arrivare a una lista fatta così, di interi. Come posso fare? Beh, potrei cercare la virgola. Dentro questa stringa, prendere tutto ciò che c'è prima della virgola e convertirlo in intero e lo metto come primo elemento. Poi butto via la virgola e guardo, ripeto la stessa cosa, sulla parte restante di stringa. Sulla parte restante di stringa cerco la virgola, prendo ciò che c'è prima, lo converto in intero e così via, finché ci sono virgole. Ci piace? L'ultimo numero lo devo mettere dopo, certo. Lo devo prendere a parte, perché non è seguito da virgola. Ho chiesto ci piace, ma più che altro non è che abbiamo tante alternative. Cioè le abbiamo, ma non le conosciamo ancora. Quindi l'idea quale potrebbe essere quella di dire finché nella serie ci sono delle virgole, e questo in è un in che lavora sulle stringhe, perché serie è una stringa, in può anche lavorare sulle liste, ma questa è una stringa, quindi lavora sulle stringhe, allora vado a cercare la posizione di questa virgola dentro la mia stringa. Eh, posizione uguale serie punto, come si chiamava? Index? Di virgola. E il valore? E il valore è l'intero del pezzo di stringa che precede questa virgola. Allora, innanzitutto index non mi spara fuori di meno uno, cose strane, perché sono sicuro che la virgola ci sia. Inchiudiamoci eh. che index cerca l'elemento e se non lo trova... No, genera un errore, value error. Forse era find che si a meno uno. No? Allora, il numero, il prossimo numero, che cos'è? È la parte intera della parte di stringa che arriva fino alla virgola escluso. Quindi serie è tutta la stringa di qua. Pose è la posizione della virgola, serie di zero pose è la parte di stringa che va dall'inizio fino alla posizione in cui si trova la virgola esclusa. Non ringrazieremo mai abbastanza chi ha inventato che i range devono essere esclusi punto d'arrivo, altrimenti avremo un meno uno qua che ci dimenticheremo di sicuro. No? Ci piace? Allora se ci piace lo possiamo aggiungere alla mia lista numeri che sto costruendo con tanta fatica che parte da vuota e ci appende Lume. vediamo un po' cosa esce vabbè dobbiamo far andare avanti tutte le cose di prima ma... allora inseriamo abbiamo detto 3, 4, 88 scusate questo va in loop infinito colpa mia. Va in loop infinito perché questa condizione, se è vera all'inizio, cioè se questa cosa qua contiene almeno una virgola, sarà vera all'infinito perché non c'è nulla che modifichi questa condizione. Mi sono dimenticato di aggiornare la variabile di controllo del ciclo. 30 frustate. Qual è la variabile di controllo del ciclo? Serie. Quindi dopo che da serie ho estratto il numero, il numero l'ho travasato nella lista che si stava ingrossando di smisura, per fortuna non lo vedevo, devo, to, abbiamo detto prima, togliere no, i primi elementi dalla, dalla, dalla stringa. In serie, come faccio a togliere, beh, togliere tutto ciò che parte dall'inizio e arriva fino alla virgola compresa. Ma perché non si può togliere una stringa, si può prendere il resto, prendere ciò che segue la virgola, fino a un fondo, due punti, fino alla fine. Prego. Allora, lui mi dice, facciamo un ciclo for sui caratteri della stringa e andiamo a vedere se questo carattere è, un due è una virgola oppure è un numero. E però eh, ti frega l'88 perché andresti a prendere l'8 e mi aggiungeresti nella lista un 8 singolo, non il numero 88. Quindi dovresti avere una complicazione in più di dire se, se ho dei numeri consecutivi non li converto uno per uno ma aspetto di averli tutti. Questo lavoro lo stiamo facendo, andando a guardare non i numeri ma i separatori. Allora, vediamo se così funziona meglio. 3, 4, 88. Funziona benino col problema che ha detto la vostra compagna di prima. Vediamolo su una lista più lunga per capire se il problema... Eh, se, proviamo a avere dei numeri... Mettiamo degli spazi più o meno strani, così. Qui ci sono un po' di problemini ancora, no? Allora, qui ho messo gli, gli spazi male, proviamo a rimetterli bene e risolviamo un problema per volta. Allora, se ho più numeri, l'ultimo non mi viene preso. Ma questo è, è chiaro, no? Perché quando io appendo questo numero è quando ho trovato una virgola. E la virgola è sempre dopo ogni numero, tranne dopo l'ultimo. Giusto? Allora l'ultimo come lo gestisco? Lo gestisco parte. Quando io esco da questo ciclo while, la stringa serie conterrà l'ultimo numero. E non contiene più virgole. Non diventa vuota questa lista, questa stringa serie. Prende tutto ciò che ci sarà dopo l'ultima virgola. Cioè contiene l'ultimo numero. E allora come ultima operazione da fare dopo che il while ha finito, ci aggiungo ancora i numeri, una bella append di int dell'ultimo, di serie. Serie tutta adesso, non, non devo più prendere solo la prima parte perché è tutto quello che è restato. Come? Eh, ci fosse una virgola alla fine non sarebbe scritto bene questa stringa. Qui abbiamo detto che sono dei numeri separati da virgola, quindi il separatore è tra ogni numero e quello successivo, non è dopo l'ultimo. Se avremmo detto numeri terminati da virgola, ogni numero deve finire con una virgola, avremo un algoritmo diverso, andava bene prima senza, senza fare questo. Le due cose sono incompatibili. Quindi 2, 4, 5, 6... 7, 8, 9, funziona. Ovviamente non mettendo la virgola in fondo. Ecco, l'errore che ha dato prima eh, me l'aveva dato quando avevo messo degli spazi in più dove non dovevo, no? Andiamo a cercare di capire anche quell'errore lì. Ah, può essere? Vediamo un attimo. Proviamo a mettere allora degli spazi a go-go, proprio gratis. Tutti i modi strani. Sì, allora l'ho sbagliato io a inserirli. Perché gli spazi non mi danno fastidio? Perché int li ignora. Int non guarda gli spazi. Se fossero con caratteri diversi dallo spazio avremo un bel errore che mi dice attenzione, quel carattere lì non è, um, non è, un, non è un carattere valido per la rappresentazione di un intero. No? Abbiamo avuto vol diverse volte questo errore. Ma lo spazio va bene perché a int piace. Se a int non piacesse lo spazio, cosa facciamo? Uno strip e così toglie gli spazi davanti e dietro prima di chiamare int. Ma in questo caso non serve. Ok? Allora questo è già un pochino più complicato, già no? come algoritmo, ma alla fine i principi sono sempre gli stessi. La parte difficile in questo caso è gestire la frammentazione della, della stringa un pezzo per volta e poi però una volta che ho l'elemento faccio append e mi costruisco la lista. Facendo sempre attenzione che il primo elemento va trattato in modo diverso, ad esempio qua avevamo fatto per il primo elemento le input fuori, l'ultimo elemento in questo caso lo devo gestire a parte, ma questo ci sta, qualunque ciclo di questa terra, il primo e l'ultimo elemento devo sempre pensarli a parte per essere sicuri se vengono gestiti dentro il ciclo oppure devo gestirli a parte. Siamo contenti di aver fatto tutto questo perché ci, adesso ci dicono che potevamo evitarlo perché c'è già un metodo pronto che si chiama split che fa proprio questo lavoro, nel senso che prende una stringa un separatore come argomento e restituisce una lista delle parole nella stringa Usando sep, cioè l'argomento, come stringa di, delimita di delimitazione. Eh, beh, poi c'è il secondo parametro, max split, che lui limita il numero massimo di pezzi che vengono fatti, ma per il momento non ci interessa. Eh, poi volevo dire... Ah, ok, poi c'è sotto, mi dice, perché visto che mi dice che questo separatore è opzionale, volevo capire cosa fa, se, se non è specificato, invece usa un algoritmo diverso, e, e usa di fatto lo spazio come separatore. Quindi, questo metodo split cosa fa? Prende la stringa e restituisce, return a list of the words in the string, restituisce una lista. Quindi costruisce lei una lista i cui elementi siano le singole, lei lo chiama parole, le singole porzioni di stringa. Separate usando quel, il carattere separatore. Ok? Um, quindi in questo caso, diciamo che quando noi abbiamo letto serie, facciamolo una copia. Io avrei potuto, quindi dopo che ho fatto questo, vediamo, proviamo con split, avrei potuto calcolare numeri 2 uguale serie 2 punto split sulla virgola. split funziona al contrario del join join prende una stringa come separatore punto join della lista da, da unire split funziona al contrario prende una stringa da separare e come argomento il separatore quindi il separatore non è l'oggetto con cui chiamo il metodo ma l'argomento del metodo è girato al contrario e restituisce una lista come è fatta questa lista? Proviamo a fare questo, quella, quella difficile, diciamo così che avevamo messo prima, me la copio, la incollo qui, è eh già scemo, non l'ho stampata. Allora, cosa ha fatto la split? Questa ultima riga la stampa di numeri due. Ha preso questa stringa e l'ha divisa dove ha trovato le virgole. Quindi ha preso una prima parte che andava dall'inizio fino alla prima virgola esclusa, che è questa. Poi ha saltato la virgola e ha preso ciò che rimaneva tra la prima e la seconda virgola, che è questa parte qui, che è il secondo elemento della lista di numeri. Ovviamente non sapendo che cosa voglio fare, Split mi restituisce una lista di stringhe, non di numeri. Quindi non è, l'ho chiamata numeri, ma in realtà contiene stringhe. Poi prende da qui a qui e mi restituisce un'altra stringa, spazio tra spazio e poi l'ultima dall'A virgola in fondo. Non ho messo come separatore virgola spazio perché se avessi messo virgola spazio, non mi avrebbe perso... Ah, abbiamo fatto lo stesso errore di prima, scusatemi. 5. Qua, serie di numeri. Se avessi messo virgola spazio, lui avrebbe cercato la sequenza virgola spazio tra un numero e l'altro. Ma ad esempio, tra qua non c'è, qui c'è una virgola che non è seguita da uno spazio, e quindi tutta questa parte qui l'ha messa insieme, come fosse un unico elemento. Lui va a cercare esattamente quella, quei caratteri lì come separatori. Quindi, separatore deve essere virgola e poi per essere veramente dei numeri io dovrò poi convertirli in numeri stessi. Come faccio una lista di stringhe a convertirli in una lista di numeri? Posso convertire la lista stessa, for i in range len numeri 2 numeri 2 di i uguale int numeri 2 di i cioè per ogni elemento della lista lo sostituisco col suo intero e alla fine avrò lo stesso valore. Queste funzioni join e split sono molto utili, dobbiamo solo ricordarci che lavorano sempre come stringhe, e se noi dobbiamo lavorare con dei numeri, dobbiamo sempre convertire da intero a stringa a stringhe intero, viceversa. Ok? Per oggi vi devo salutare, ci vediamo mercoledì.